Non si vede praticamente nulla perché con un piccolo taglio di 2-3 cm è l'unica cosa che si vede dopo l'intervento perché è tutto all'interno quindi è veramente una cosa incredibile, veramente.